la rassegna stampa di oggi è interamente dedicata alle novità del decreto aiuti quater inserite nel testo dai bonus per le imprese e dipendenti alle modifiche del super bonus una di queste è il bonus in busta paga fino a 3000 euro per i premi ai dipendenti e ancora poi bonus energie imprese crediti confermati anche per dicembre con le novità nel decreto aiuti quater e poi eh, bollette a rate la misura per le imprese del decreto aiuti quater e il caro benzina con la eh, proroga per il taglio delle accise sul carburante fino al 31 dicembre l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il bonus POS 50 euro per ogni registratore di cassa telematico con appunto le novità del nuovo provvedimento dell'esecutivo Infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia a partire dal eh, Corriere.it Partiamo subito dal decreto aiuti quater, le novità inserite nel testo dei bonus per imprese e dipendenti alle modifiche del super bonus. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto su tutte le novità relative al decreto aiuti quater nel testo approvato del Consiglio dei Ministri del 10 novembre, novità in arrivo per famiglie e imprese, dalla conferma del bonus bollette e di altre misure contro il caro energia, alle anticipazioni della legge di bilancio su Superbonus, tetto del contante, bonus, pos, vediamo che il via libera sul decreto aiuti quater è arrivato come previsto nel Consiglio dei Ministri del 10 novembre, nel testo del primo provvedimento del governo Meloni contro il caro energia, ci sono conferme e novità a sostegno di imprese, famiglie, lavoratori e lavoratrici, ma anche qualche sorpresa, per giocare d'anticipo rispetto alla legge di bilancio 2023. Nel pacchetto di misure trova spazio la proroga dei crediti d'imposta per le imprese a sostegno delle spese energetiche e del taglio delle accise fino a fine anno e una rateizzazione per il pagamento degli aumenti in bolletta rispetto all'anno precedente. Le misure sono già state anticipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti durante l'audizione della nota di aggiornamento del DEF 2022 che si è tenuta lo scorso 9 novembre 2022 sono state poi confermate dalla premier giorgia meloni durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto della mattinata di oggi 11 novembre 2022 arriva anche un potenziamento del bonus dipendenti che passa da 600 a 3.000 euro come strumento di contrasto all'inflazione e al caro energia le novità però non finiscono qui su eh, altri fronti a sorpresa il DL aiuti quater rappresenta anche un anticipo della legge di bilancio 2023 nel pacchetto entrano le modifiche al super bonus l'innalzamento del tetto del contante un bonus pos e l'esenzione della seconda rata imu per cinema teatri e sale da concerto i dettagli sono all'interno dell'articolo e adesso passiamo ad approfondirne qualcuno. Partiamo dal bonus in busta paga fino a 3.000 euro per i premi ai dipendenti. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea. Bonus di 3.000 euro quindi in busta paga per i lavoratori dipendenti è parte delle novità contenute nella bozza precedente all'approvazione del decreto aiuti quater che interviene sul limite della soglia di esenzione per il welfare aziendale. La novità è stata riconfermata anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di stamattina oltre a questo c'è anche la conferma per il bonus energia e imprese crediti confermati anche per dicembre per quanto riguarda i crediti d'imposta sono stati riconfermati anche per il prossimo mese la misura rientra nel decreto aiuti quater che è stato approvato il 10 novembre 2022 si attende tuttavia il testo in gazzetta ufficiale altra misura riguarda le bollette a rate, con una ratizzazione mensile da 12 a 36 rate per la componente energia di luce e gas dei consumi relativi al periodo compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 la misura è appunto prevista dal decreto in questione che è stato approvato ieri la conferma arriva durante la conferenza stampa Caro e benzina taglio delle accise sul carburante proroga fino al 31 dicembre. Un'altra delle eh, misure approvate. Confermata la riduzione in vigore finora sul prezzo della pompa di benzina gasolio e eh, GPL fino a fine anno. E poi bonus post 50 euro per ogni registratore di cassa telematico. Con il decreto aiuti quater arriva un nuovo contributo per l'acquisto di registratori di cassa. Gli esercenti potranno beneficiare del credito d'imposta del 100% della spesa sostenuta fino a 50 euro per ogni strumento. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Passiamo all'ultima parte della rassegna stampa che eh, si sofferma sulle notizie economiche a partire da quelle della pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre su fisco, flat tax anche per i lavoratori dipendenti saranno tassati al 15% gli aumenti di reddito e poi pensioni da gennaio scatta l'aumento all all'inflazione, assegni più ricchi del 7,3%, e i numeri del giorno 2,69%. Riguarda i bot, il tasso sale al 2,69%. Così i buoni ordinari del tesoro tornano di moda. E poi 4% invece: conto deposito guadagnare fino al 4% in banca con offerte, regole e trappole. Le novità del Superbonus e quelle legate al decreto aiutica quater sono all'interno di due articoli dedicati e poi la notizia che vi segnaliamo riguarda un'intesa tra polizia eterna e accordo per la sicurezza delle infrastrutture elettriche ne dà conto l'articolo a cura della redazione Economia, sviluppare e rafforzare le sinergie fra il gestore della rete di trasmissione nazionale e la Polizia di Stato con l'obiettivo di garantire la massima sicurezza delle infrastrutture elettriche su eh, tutto il territorio. È una delle finalità dell'accordo che è stato sottoscritto tra il capo della Polizia e il direttore generale della pubblica sicurezza Lamberto Giannini e l'amministratore delegato di Terna Stefano Donna Rumma